Ecco, siamo ancora nel tempo ordinario, peraltro la liturgia ci propone il Vangelo di Luca, quella lezione continua che contraddistingue questo tempo. Ricorderete domenica scorsa Gesù è in sinagoga a Nazareth e srotola appunto il passo della scrittura citando Isaia. Peraltro i presenti sono attenti, sono come dice il passo biblico, li davano testimonianza, erano meravigliati delle parole di grazia, il che significa che comunque percepiscono no, che si tratta di, di una persona diversa da quella che conoscevano, con la quale stavano tutti i giorni a Nazareth quando era ragazzo, c'era qualcosa di misterioso in lui, tuttavia non riescono a capire fino in fondo il messaggio di Gesù, beh del resto eh, nella vita poi è sempre così, non è che tutti hanno la stessa visione della, della vita, ci sono coloro che per esempio, faccio riferimento al culto, no? eh, amano messe lunghe, eh, diciamo omelie, omelie che hanno il sapore della, della contestazione, della della criticità nei confronti del mondo, della Chiesa stessa, ci sono coloro in voce che vogliono, vogliono un'omelia soft, vogliono un discorso sereno che sia pagante per lo spirito ma che poi magari non, non offra niente com, come spunti, in quanto ha spunti per la vita. Siamo diversi, siamo persone diverse quindi incontrare così la, la, la conferma e il consenso di tutti non, non è assolutamente facile è per questo che Gesù viene contrastato ma c'è una motivazione di fondo che eh, sicuramente crea difficoltà nei presenti poiché il passo citato eh, volutamente Gesù lo interrompe lo interrompe in quell'ultimo versetto nel quale appunto si dice, eh, si dice che verrà a predicare un anno di grazia del Signore eh, la, vendetta, no? la vendetta del nostro Dio sembra in contraddizione, un Dio vendicativo, un Dio che dà la grazia, un Dio misericordioso, un Dio che si vendica e qui in Gesù eh, questa incoerenza e questa imprecisione vetro-testamentaria viene completata, viene confermata, viene interpretata nel modo giusto, è un Dio di misericordia, è un Dio che non ha bisogno appunto di usare atteggiamenti violenti nei confronti del peccatore, ma che piuttosto accoglie, e del resto ecco, i presenti erano sconvolti proprio per questo perché, appunto, Gesù parlava ecco, di conversione, di attenzione agli ultimi, di attenzione ai poveri, di attenzione agli svantaggiati. Questo costituiva un problema. Del resto, ecco, noi per dirla con. Don Tonino Bello non possiamo non metterci dalla parte degli ultimi, dalla parte dei dimenticati, dei poveri e degli esclusi. Anche noi, ecco mi permetto adesso di dire, anche noi sacerdoti, anche noi ministri del culto, ecco talvolta ecco, si parla di clericalismo. Ecco, Don Tonino Bello in questo senso era un antesignano, diceva sì, noi... Do, portiamo la stola, ma dobbiamo portare insieme anche il grembiule, anzi, stola e grembiule sono il diritto, diceva proprio così, e il rovescio dello stesso paramento sacro. La stola ci fa ministri del Vangelo, il grembiule ci fa i lavapiedi del mondo. Ecco, io penso al cristiano, eh, prima di tutti al sacerdote, al presbitero, al consacrato di Dio, al, anche, perché no, anche all'episcopo come a colui che deve andare in mezzo al mondo a lavare i piedi colui che deve dare speranza, deve dare assistenza, consolazione a chi soffre. Buona domenica a tutti.